C'è un'innovazione eh, culturale e anche eh, legislativa in questi attacchi oppure siamo alle, a una riproposizione semplice della cultura reazionaria? No, eh, diciamo che c'è sicuramente un, eh, diciamo un salto di categoria. Ehm... Sotto due diversi aspetti, eh, nel senso che l'attacco al diritto di sciopero che è stato ampiamente annunciato, parzialmente realizzato con eh, la recentissima conversione del decreto legge sul su, cosiddetto sul Colosseo, ma diciamo annunciato dal sottosegretario del Rio che, Proprio pochi giorni fa ha scritto a CGL Cislewill eh, dicendo che bisogna fare una regolamentazione immediatamente per Roma e provincia per il giubileo ma tendenzialmente eh, per il diritto di sciopero in generale eh, sconta eh, come dire la chiusura, la chiusura, di un ciclo, la chiusura di un ciclo che non è solo nel mondo del lavoro ma anche fuori dal mondo del lavoro. La chiusura del ciclo è quello del avvenuto svuotamento, avvenuto svuotamento diciamo, di, tutto, di, tutti quei, eh, di tutti quegli spazi che potevano essere, tra virgolette, di rappresentanza politica e sindacale. E, eh, la, il suo aspetto nuovo è che si accompagna con la riforma del modello di contrattazione. Nel senso che, eh, come si sa, eh, il governo ha diciamo, dato alle parti sociali, a Confindustria, un mandato a termine breve per rivedere il modello di contrattazione e la proposta unica sul tavolo avanzata da Confindustria è quello di un contratto collettivo non sterilizzato dalla discussione sul salario che viene rimessa solo a livello aziendale. Ecco qui che vediamo come modello sociale e modello economico autoritario coincidano perfettamente. È chiaro che se la contrattazione ritorna a livello aziendale è impossibile qualunque forma di conflitto, è possibile qualunque forma di mediazione politica e quindi il conflitto individuale è stato sterilizzato con il Jobs Act, quindi chiunque si opporrà verrà cacciato via, rimane da sterilizzare il conflitto collettivo. Perché se diciamo, fino ad oggi, o meglio fino a ieri, bene o male, il una certa dose di conflitto collettivo poteva essere sopportato nella misura in cui come dire, la dinamica sociale era governata più in alto da un tavolo di concertazione quando io la dinamica sociale la regalo impresa per impresa scuola per scuola, preside per preside prefetto per prefetto eh, non posso più sopportare nessuna forma di conflitto perché ovviamente basta uno sciopero riuscito, basta una manifestazione riuscita, basta eh, eh, come dire un sommovimento di forza per cui il meccanismo completo mi salta, ecco qual è diciamo, la novità, non è uno spirito antipadronale no, è solo la quadratura del cerchio legata al fatto che non c'è più mediazione sociale non c'è più mediazione politica, c'è come dire, mh, burocratizzazione del comando che poi viene fatto scendere sul territorio e siccome il territorio è contendibile, non deve essere permessa nessuna forma di contrasto. La scissione tra cittadino lavoratore e cittadino fruitore di servizi, su cui lavora molto della propaganda contro gli scioperi, per esempio nel servizio pubblico, è come Campagna in cui i diritti siano sia, sia quelli del, siano ricomposti anche nelle stesse persone? Ma secondo me, diciamo, in larga parte è eh, un contrasto inesistente. Eh, prendiamo l'esempio dell'ultimo dell decreto Colosseo, è chiaro che è completamente inventato come dire, non lo dico io lo dice purtroppo Sgarbi un turista che deve aspettare due ore davanti al Colosseo che apra ha la possibilità di vedersi l'area archeologica più importante del mondo il contrasto non esiste è assolutamente inventato è un, è un fatto benefico per lui che invece di guardare il Colosseo che forse è la cosa meno interessante eh, diciamo dell'area possa passeggiare e vedersi il Palatino eh, detto questo si contrasta in un modo semplice e che secondo me, eh, e su questo sono ottimista, sta passando. Cioè a Roma eh, la percezione che siano i lavoratori dell'ATAC e del TPL che stanno cercando di salvare il servizio pubblico e che invece siano come dire, tutta la filiera del, del comando che lo hanno distrutto e lo vogliono definire seppellire sta passando. Cioè da questo punto di vista eh, che eh, il disservizio il, mh, mh, mh, come dire, è ciò contro cui si sta battendo è qualcosa che si sta cominciando a costruire, eh, anzi sono forse gli unici con cui si sta battendo, quindi la, la sfida ovviamente difficilissima è riuscire a, ad avvicinare le persone ma Sta diventando paradossalmente più semplice di un tempo, nel senso che quando tu hai una persona che ogni giorno fa un'ora di attesa per un autobus che non passa e quando passa è pieno, è puzzolente, sgangherato, il giorno che va lì e gli dicono guarda oggi gli autisti di quell'autobus lo hanno fermato per protesta contro l'Atac, gli viene da dentro dire... Hanno fatto bene. Quindi diciamo, tra virgolette, è un, è un contrasto dove la distruzione dei servizi pubblici essenziali, eh, progressiva, inesorabile, è tra virgolette eh, a favore della ricomposizione di questo contrasto. Cioè oggi quella contrapposizione apparente fra fruitore del servizio e chi lo esercita è diventata una possibile alleanza per salvarlo.